Si <laughs> sarebbe Anche su Facebook li sì, trovi bella. 500 euro eh. <ride> eh, Ci sarebbe prenderselo fai qua mica, Ti diverti Vabbè bene tanto o no? Fai qua Ma arrivano queste macchine? Eh le sento ma... mica eh. io ero già arrivato <ride> Stanno scendendo ma quanto ci metterà? Due minuti. No, tre è qualcosa. Eh? Secondo me è tre qualcosa. Guarda. Eh. 5 minuti sì, sì. a allora, testa. Non lo conti perché non è più collo. Eccolo, eccolo! No, no, no, no, mia. No. No, no. Ha vinto, ha vinto! Sentivo lì e ho detto, arrivo da qua. Che fa? Yeah, se scende così, sparato. <ride> che scendere non è bello. Non mm. ti diverto, perché a salire sei ti a scacciare. Devi frenare subito. Se freni, se GTV. GTV trovo la cover che si suscalza trovo ah. gente scendere. che vai io dovrò scendere ah. cioè che... ciao ciao ciao ciao ciao voi qua si sì. perché noi perché devo scendere ah dimmi. Ma non so come dire E perché dove devi andare? Scopare. <laughs> sei, sei in pubblica, sei in live. Ah sì? Ah, sì. Eh, Tanto ti denunciano a te. Sei <laughs> te che è il Non c'è da filmare. Eh? Eh? Ragazzi. Ah ecco, mancava quello. Ah se no. se no si vede bene. Eh se no, se no è pericoloso. Per <ride> far vedere bene cioè, la live è per i piloti, non ho capito. Arriva? Troppo piano, non può cadere. <ride> mi ha detto che mi ha detto ci mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi Che ha cercato, doveva venire più larga Ah si sì, doveva uscire più larga sì. perché sennò lì trovavi dentro perché ma molti vedo che tagliano su sto cazzo di corpo Ah ma conviene Ti avanzi mezzo secondo eh, <ride> adesso <ride> Oh no Apettatù ah, Eh se la fai più larga boh tagliano Oh no Apettati ah, se la fai più larga boh Italian. che arriva qua che è bloccato l'ha fatto col mustang <ride> no, con col, eh, eh, col mustang pesante no, con, con il con lo schiaccia lì l'ombo Ma quelli lì è un. Eh... No. Quelli, no, quelli è un coso. Un coso mancato, un pensionato mancato. <ride> e da quando lo conosco? Un fare... no. no. pensionato mancato. Ma si sì, ma quelli deve stare tranquillo. Arriva, arriva, arriva, arriva. Mm. Deve stare tranquillo. <ride> GT 205 GT Ah eh, 205 sono i cavalli No Avrà allora, 180 cavalli Bo? Ora, Tu conta 180 cavalli Tra un po' Trampoli si ribalta Ho messo la vela, vabbè. che... Per cazzo... live la rive, mi sapeva che facevi Sembrava che ballare. <ride> vabbè hai visto com'era? Era così Lui dentro era con le cuffie ma Le sospensioni <ride> saranno scoppiate Scoppiate vent'anni fa Ma sono scappate, sono scappate le sospensioni L'entrata è così Sono che fa un po' di spettacolo Wow. Arriva, è la, la live di Young la Mitsubishi, eh. la Mitsubishi.